ciao a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è Rossella Pani io sono una messaggera dell'arcangelo Michele eh, e mi occupo anche di coaching spirituale ed energetico per aiutare le persone a eliminare le paure i blocchi e riallinearsi all'amore alla propria anima al proprio scopo divino e mi occupo anche di insegnare la guarigione energetica con le nuove frequenze di luce eh, trasmettere quindi questo dono straordinario eh, e anche di aiutare le persone eh, a connettersi con i propri angeli seguendo degli insegnamenti validi che sono gli insegnamenti eh, dell'arcangelo Michele ok questo è un video di presentazione eh, del mio nuovo uh, webinar da casa ok uh, sulla connessione angelica uh, diciamo questo uh, webinar sarà il 29 no scusate vorre, voglio vedere bene il 30 e il 31 di gennaio 2021 quindi due giorni dal vivo purtroppo ancora non è possibile incontrarci di persona ma è possibile eh, diciamo lavorare da casa attraverso internet con l'utilizzo eh, di un programma come skype eh, ci connetteremo eh, tu, tutti insieme eh, per a fare questo grande lavoro straordinario è un vero e proprio corso un vero e proprio seminario come dal vivo eh, è possibile stabilire la connessione con gli angeli e con l'arcangelo michele eh, abbiamo già fatto almeno due o tre corsi da, eh, sulla connessione angelica eh, purtroppo con da quando eh, diciamo eh, abbiamo questa situazione attuale dove non è possibile stare eh, troppo vicini e quindi è impossibile lavorare eh, a stretto contatto e di persona comunque è possibile fare questo lavoro meraviglioso attraverso il, il vostro pc il vostro tablet o il vostro eh, cellulare ok eh, questo corso questo webinar eh, inizierà sabato 30 eh, gennaio alle ore 3 e finirà verso le 7 7 e mezza ok e lo stesso vale per la domenica domenica 31 ok eh, diciamo che la classe sarà con un massimo di 15 20 persone non di più eh, e potremo appunto lavorare a stretto contatto per ehm, per potervi così trasmettere gli insegnamenti eh, dell'arcangelo michele questo corso questo seminario si suddivide in in tre fasi la prima fase è dove verrà insegnato come leggere le carte angeliche le carte angeliche sono eh, uno strumento molto potente di divinazione se usate correttamente eh, diciamo che eh, l'importanza della connessione che sia attraverso le carte o che sia attraverso la scrittura o la connessione diretta è eh, diciamo l'importanza è quello di essere canali puliti per questo tutte le persone che parteciperanno a questo corso sono invitate a fare un lavoro di grande preparazione attraverso la preghiera ok eh, ho pubblicato nel mio sito e anche su youtube le preghiere fondamentali di preparazione energetica che sono la, pre la preghiera di protezione psichica giornaliera il processo di liberazione e mm, la preghiera di protezione del casa e degli ambienti ok nello stesso seminario si pregherà tanto si mediterà tantissimo per entrare in uno stato molto profondo del nostro essere per entrare in contatto con la nostra anima quindi imparerete a leggere le carte seguendo gli insegnamenti dell'arcangelo michele utilizzando la sacra protezione dell'arcangelo michele e quindi imparerete a ricevere i messaggi delle carte ma è molto possibile che eh, inizierete anche a ricevere messaggi aggiuntivi eh, dai vostri angeli dalle vostre guide più elevate dall'arcangelo eh, michele possono arrivare intuizioni possono arrivare immagini sensazioni diciamo che imparerete a sviluppare quello che è il canale più eh, giusto per voi o il canale della chiaro attraverso il vostro sentire la vostra intuizione o il canale della chiaro veggenza ok quindi attraverso immagini visu visioni visualizzazioni eh, o anche addirittura chia la chiaro udienza diciamo che la caratteristica di questo corso è quella di insegnarvi a radicare la vostra energia fino al centro della madre terra, di rimanere centrati e presenti, di connettervi col cuore e di far sì che la mente sia uno strumento del cuore e smetta di essere strumento dell'ego, ok? Quindi è veramente un grandissimo lavoro di vero e proprio ricollegamento e riconnessione con la vostra anima, col vostro sacro cuore. Poi seconda fase sarà il livello di scrittura ispirata, molto probabilmente questo lo faremo il secondo giorno ok eh, Dove eh, verrete guidati attraverso eh, una gran, un grande lavoro di meditazione eh, con la presenza angelica, con la presenza dell'Arcangelo Michele di questa forza straordinaria che vi aiuterà a liberare tutti i vostri canali eh, da tutto ciò che vi sta impedendo di ascoltare l'amore, di ascoltare la voce dell'amore, ok? Eh, e quindi vi aiuterà a veramente a trovare. Eh, questa connessione col vostro sacro cuore e diciamo verrete ispirati nella scrittura eh, dei messaggi che arriveranno per voi e per il vostro massimo bene può trattarsi di eh, brevi messaggi come di messaggi eh, abbastanza lunghi e importanti che eh, vogliono aiutarvi per ricollegarvi col vostro scopo divino diciamo che chi sta cercando lo scopo divino della propria anima o chi vuole dei chiarimenti nel proprio percorso nel proprio cammino di vita ecco che questo lavoro di eh, questo corso questo webinar può essere proprio adatto per voi proprio perché l'arcangelo Michele è l'angelo che aiuta le persone a ricollegarsi col proprio scopo eh, della dell'anima ok è eh, eh, ok e quindi questa è la seconda fase il secondo livello eh, l'ultimo l'ultima fase l'ultimo livello del, del webinar sarà quello di aiutarvi a eh, connettervi col eh, col vostro sé divino quindi con la, con la vostra anima con la parte più elevata eh, di voi stessi eh, con i vostri angeli e eh, con l'arcangelo michele ricevendo guida e assistenza diretta quindi eh, proprio senza utilizzare le carte senza scrivere eh, riceverete proprio dei messaggi che fluiranno attraverso eh, i vostri eh, il vostro canale eh, ripeto andrà a diciamo a svilupparsi maggiormente quello che è il vostro canale più più giusto per voi ok eh, diciamo che non ci sono regole eh, diciamo la vostra anima sa cosa è giusto per voi quindi se voi siete più sensibili più chiaro senzienti, sarà quello il canale che andrà a svilupparsi se siete più visivi o più eh, diciamo uditivi non solo un udito esterno ma un, in realtà la chiara udienza un udito interiore allora andranno a svilupparsi queste capacità ricordiamoci che questo è un lavoro protetto è un lavoro sicuro è un lavoro che vi consentirà di rimanere radicati alla terra e anche presenti ok eh, è un lavoro di grande introspezione di grande guarigione e di grande allineamento alla vostra anima e al vostro vero sé ok quindi due giorni meravigliosi che vi aiuteranno a stabilire la connessione angelica naturalmente usciti dal seminario una volta che voi imparate come fare quali sono gli strumenti vi verranno dati anche gli strumenti per lavorare per continuare a lavorare voi stessi per continuare a stabilire questa connessione giorno per giorno è un allenamento allenamento spirituale. Va bene, questo diciamo che è un'apertura del canale, è una connessione, una riconnessione con la vostra anima e il vostro sé, ma deve essere eh, diciamo mh, è un lavoro che voi dovrete continuare a fare giorno per giorno, per migliorare la connessione per, eh, per diventare un tutt'uno con la vostra essenza lo scopo divino è, eh, lo scopo di questo corso di questo webinar è quello di aiutarvi a unire la vostra parte umana alla vostra parte divina quindi se stai cercando delle risposte e vuoi essere tu stesso o tu o, mm, eh, vuoi essere, eh, diciamo, tu ad, ad ascoltare direttamente i messaggi, a ricevere eh, i messaggi direttamente dal tuo cuore, eh, questo può essere l'occasione giusta per sviluppare questa capacità, ok? Eh, in maniera molto armonica, gentile e soprattutto sicura e protetta. Per qualsiasi informazione non esitate a contare, a, ad ascoltare le testimonianze di chi ha già partecipato ai miei corsi, al mio seminario. Alla le ribalti. testimonianze le trovate eh, visitando il mio sito www.connessioniangeliche.com, in alto troverete eh, eh, il link con la scritta testimonianze dei seminari di connessioni angeliche, oppure guardate qui sotto. Ok, c'è la locandina eh, del seminario con tutte le testimonianze eh, questo vi può aiutare anche a, ad acquistare maggiore fiducia in voi stessi ok eh, perché veramente ho avuto eh, ho testimonianza di persone che prima non sapevano come, eh, come eh, la propria anima eh, comunicava con loro, non riuscivano a riconoscere i messaggi e ad ascoltare la voce del cuore, invece dopo il seminario, dopo il seminario hanno iniziato a ricevere eh, la guida divina dei propri angeli dell'Arcangelo Michele e della propria anima, quindi anche tu puoi connetterti con la tua anima, anche tu puoi ricevere la guida divina. Io vi saluto, vi abbraccio e ci sentiamo presto e ci vediamo presto eh, per condividere questa esperienza meravigliosa insieme. A presto, ciao!